a la sua dissertazione dal titolo Il ruolo della tecnologia nella società moderna.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 ancora attivo e quindi non vi voglio trattenere a lungo perché la celebrazione di oggi è dedicata ai miei colleghi che si stanno laureando e che si sono laureati però non posso dire alcune cose intanto come questa laurea mi fa piacere perché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 me ne sono rito conto in tantissime occasioni parlando con persone semplici ma anche con persone colte perché se si parla a un avvocato di fisica ma quanto ne sa? Ah, non so, non so, non so, non so, non so. <ride> ma se si parla di chimica al un d'arte e tutti noi abbiamo bisogno di conoscenza specialmente la scienza che non può essere letta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 è la fine del vostro percorso di studi, dopo tanti anni, già prima, poi all'università un impegno, un impegno anche per fare bene, fatica, studi, rinuncia, tante cose per ottenere questa laurea. Quindi siete arrivati in cima alla collina adesso e vi guardate intorno. E cosa c'è davanti a questa collina?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 produce il cibo, molto il cibo del passato per tutti e il sport e perché è successo questo? E qui la riflessione che a appare perché non ci sono i libri anche nei programmi su questo punto c'è un fatto che non, non sia stato mai abbastanza svalutato so, quello che è successo è che qualcuno ha imbincato un'energia trasportabile, cioè una forma energetica che si può trasportare, non è solo la ruota del mulino che lo gira nella macchina, allora succede che le ruote girano nei campi, nell nelle officine, nelle strade, nei vani, persino nell'aria, tutto cambia, improvvisamente il costo degli oggetti crolla perché l'efficienza produttiva permette tutti di accedere a, a certe cose che, non erano, che erano inaccessibili, l'energia si moltiplica, tutto quanto cambia e dall'analfabetismo di massa il 70% degli italiani erano no, analfabeti all'unità d'Italia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 di essere competitivo in un mondo che sta diventando estremamente aggressivo, lo vediamo specialmente i mercati dell'Oriente e quindi se vogliamo avere occupazione, reddito e tutto il resto, dobbiamo essere gradi nella ricerca, nello sviluppo, oltre che naturalmente nei valori e nell'educazione. è possibile?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 Il Rettore consegna a Piero Angela il diploma di laurea magistrale onoris causa in strategie tecniche della comunicazione. Il Rettore consegna a Piero Angela l'anello dottorale.